Ciao, sono Marco, sempre a spasso con il fedele amico a quattro zampe in questo posto meraviglioso. Oggi poi tra l'altro c'è sole caldo e aria freschissima, ti sta veramente bene. Ti sei mai domandato come mai le persone che lavorano praticamente non sono pagate tanto quanto quelle persone che organizzano il lavoro per quelle persone che fanno poi il lavoro pratico? Facci caso, è sempre così. Le persone che gestiscono, le persone che lavorano, sono pagate di più ora tu dirai eh sì perché sono raccomandati o quello che sia, non è la realtà, non è la realtà, le persone che gestiscono gli altri lavoratori sono pagate di più, ora ti do la mia versione poi magari tu puoi non essere d'accordo e se non lo sai scrivi nello spazio dei commenti dimmi il tuo punto di vista, quelle persone sono pagate di più perché in primo luogo si assumono delle responsabilità e questa è una cosa che ha eh, qualche cosa di vale molto perché ha una sua valenza perché devono gestire dei rischi ma soprattutto per rimanere nell'ambito del rischio contenuto queste persone devono pensare anche Harry Ford lo diceva che pensare è il lavoro più duro che c'è e forse è per questo che sempre meno persone vi si dedicano diceva esattamente questo Harry Ford allora se tu vuoi elevare il tuo livello di vita se tu vuoi guadagnare di più perché poi alla fine con più soldi e più tempo libero puoi raggiungere un tenore di vita migliore. Allora devi farti pagare per quello che sei, per i tuoi pensieri, per le tue riflessioni, per assumerti delle responsabilità, perché altrimenti tu puoi benissimo fare la vita che già fai senza assumerti delle responsabilità, in un livello più basso, ma consapevole del fatto che Comunque in ogni caso potresti sempre elevarla, la tua vita, il tuo stile di vita puoi elevarlo, grazie ai tuoi pensieri. Bene, il lavoro di pensiero viene pagato molto di più rispetto a quello pratico manuale. Di manovalanza ce n'è quanta ne vuoi, di persone che sanno pensare ce ne sono veramente molte poche io mi auguro di esserti stato utile con questa riflessione che ho voluto condividere con te eh, me lo auguro veramente come in ogni video in cui io do le mie piccole pillole off-road ormai le chiamo eh, perché c'è chi fa formazione on the road io lo faccio off-road qui sul fuoristrada continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che ormai va verso casa o meglio verso l'automobile e ti saluto con un abbraccio ciao